Posso vendere la mia quota ereditata ad un estraneo? Sì, puoi farlo, dopo averla prima offerta agli altri coeredi per via del diritto di prelazione. Secondo la legge, sono preferiti alle stesse condizioni economiche per il quale la stai vendendo. È sempre così in tutti i casi? No. Ad esempio, ricevi insieme ad altri coeredi tre immobili. Una volta assegnati a ciascuno con un atto di visione, il diritto di perlazione scompare. Se hai altre domande, scrivimi nei commenti oppure vieni a in agenzia. Ciao!